Telefono Azzurro festeggia insomma, anni di attività indispensabile al servizio dei più piccoli. Certamente e non a caso abbiamo scelto questa giornata che appunto ricorre ogni 20 novembre la giornata internazionale della dichiarazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza dove per noi già normalmente questa è una giornata importantissima che sentiamo tantissimo dove appunto vengono garantiti oltre quei diritti sanciti a livello legislativo, costituzionale, quei diritti naturali, quei diritti che sono eh, di natura per i bambini, il gioco, il sorriso, l'essere amati, qualcosa che dovrebbe venire in modo naturale e noi oggi qua rivendichiamo anche questo. Se chiederle a Salerno come la situazione relativamente diciamo, ai casi difficili con cui avete a che fare, se sono in aumento, o in diminuzione, se sono stabili, insomma qual è il quadro della città? Allora, il quadro della città nel corso degli anni è cambiato tantissimo anche rispetto alla tipologia della segnalazione. Noi siamo partiti vent'anni fa, nel 98, dove eh, la eh, maggioranza delle telefonate pervenute presso la nostra associazione riguardava diciamo, quelli che erano i maltrattamenti psicofisici in ambito familiare, per poi cambiare dopo 7-8 anni ed essere rincorso questo dato da un dato ancora più allarmante che è relativo al disagio che i i minori, i bambini e gli adolescenti, aggiungo, vivono nel conflitto coniugale, nelle vicende separative, nelle vicende di divorzio, perché ovviamente stando in mezzo sono quelli che pagano più di tutti. Inoltre un altro dato anche molto, molto, molto allarmante è il dato dei reati online. Purtroppo le stanzette dei bambini oggi sono delle stazioni tecnologiche dove ci si arriva... Arriva di tutto e si può dare di tutto, là bisogna stare attenti, là bisogna lavorare e le segnalazioni che arrivano sono allarmanti, non a caso abbiamo una collaborazione con la Polizia Postale perché ci sono genitori impauriti, preoccupati, come fronteggiare il problema. Tanti casi, quale è quello più singolare o quello particolare che l'ha presa? Sono tanti i casi, ogni caso è a sé, ogni caso è un attraversamento di dolore, non possiamo dire c'è un caso, sono tanti e per, mh, a vario titolo colpiscono, dal più leggero, perché non esiste un più leggero, una lacrima di un bambino è una lacrima di un bambino nel bene e nel male, in tutto, fa male. Un plan importante per Telefono Azzurro in un giorno in particolare come quello del 20 novembre. Mi pare che si festeggi il ventennale di Telefono Azzurro ed è, è un sodalizio assolutamente indispensabile, sarei per dire. Ha segnato una modalità di difesa delle giovanissime generazioni con, una, con un atteggiamento fattivo e responsabile. Col telefono azzurro si sono risolti casi altrimenti inestricabili. Noi viviamo in una società complessa dove i problemi del bullismo, del cyberbullismo, del, della complessità delle relazioni sociali stanno facendo premio su un atteggiamento invece di solidarietà condivisa, di controllo e di... Conduzione di una vita normale e credo che Telefono Azzurro possa giocare una carta indispensabile anche in questo perché arriva direttamente al problema, al nocciolo, che è quello poi di fatto della difesa del minore e di una sua crescita armoniosa. Sì, secondo weekend di Luci Artista, tantissime persone a Salerno, il piano di abilità ha retto sostanzialmente anche i controlli per quanto riguarda gli ambulanti e strettamente collegato, se si può, anche le. Diciamo, la possibilità di una sostituzione del comandante Cantarella che sta come dire, sollevando qualche, un dibattito insomma, anche all'interno della sua Ma Direi che una, una relazione tra le parti spericolata non c'entra niente francamente. Cioè, il comandante Cantarelli è un prestigioso dirigente del comune di Salerno indispensabile per le sue qualità tecniche e morali che svolge una funzione duplice, e quindi legge due uffici, uno più complicato dell'altro. Allora, nel ringraziarla con, con inestimabile stima per quanto ha fatto, abbiamo immaginato di scaricarla di un settore che la distraeva dall'altro, perché altrimenti si correva il rischio di sottoporla a uno stalking lavorativo assolutamente insopportabile. Quindi non ci sono altre letture. Eh, a Elvira il mio affetto personale, e la mia stima veramente senza limiti. E quindi... Alcuni consigli comunali erano legati alla tempistica, cioè in piena luce d'artista, insomma, che è un momento che la Cantarella conosce bene, questa è stata il timore principale. Il corpo di Vigio Urbani c'è un apparato di ufficiali abbastanza numeroso, i quali conoscono bene, luci d'artista e possono collaborare tranquillamente con una persona esperta come quella che abbiamo individuato. E poi c'è la questione rifiuti che ritorna drammaticamente d'attualità anche per quanto riguarda Salerno con questo termovalvizzatore, rischio termovalvizzatore. Noi stiamo facendo cose, abbiamo fatto per il passato cose incredibili per varare una raccolta differenziata che fosse tale. Il ritorno al passato mi sembra sbagliato proprio concettualmente e farebbe giustizia sommaria invece di atteggiamenti virtuosi che abbiamo tentato di tenere per il passato e stiamo difendendo tutt'oggi. Sembra che invece su Italia Nostra ieri è tornato ad attaccare sulla questione Crescent, un nuovo risposto in procura, insomma sembra una vicenda destinata ancora a tenere banco nelle aule del Tribunale. Sembra un racconto di Borges, credo che questa vertenza finirà quando il Crescent cadrà per Betustà, 4-500 anni penso che leggiamo.